Ben ritrovati, anzi a sviluppo e territorio, in questa prima puntata della seconda stagione di questa trasmissione che Cremona 1 dedica all'economia del territorio cremonese. Affronteremo i temi relativi all'industria, all'artigianato, al commercio, all'agricoltura al settore produttivo e non solo le infrastrutture, i trasporti tutto ciò che riguarda l'economia il territorio in una logica appunto di sviluppo con alcune novità rispetto alla scorsa stagione ci saranno nuovamente i dibattiti i confronti, i talk, le interviste ci saranno i reportage in esterna realizzati principalmente nelle aziende del nostro territorio per conoscere più da vicino anche le eccellenze che sono presenti a livello economico e ci sarà una nuova parte informativa, una Tg Economia, un telegiornale Economia per approfondire tutti i temi legati all'economia del territorio cremonese e inoltre un'altra novità di cui parleremo in questa prima parte della puntata di sviluppo e territorio ovvero pillole di educazione finanziaria. Riteniamo infatti importante, lo scopriremo tra poco con i nostri ospiti, approfondire anche i temi legati all'educazione finanziaria per fornire in questa puntata, ma non solo, anche nelle prossime puntate di sviluppo e territorio una serie di consigli che possano davvero essere utili alle famiglie e alle imprese in una logica proprio di educazione finanziaria. Ne parleremo oggi in questa prima parte con Alessandro Rossi Direttore di Mondo Padano, grazie Alessandro per essere qui con noi e ben, grazie, grazie ben a ritrovato a Sviluppo e Territorio. Grazie. E poi ne parleremo con altri due ospiti in questa prima parte della nostra trasmissione, con Giuseppina Biondelli e con Maurizio Poli, educatori finanziari e consulenti finanziari. Buonasera, Buonasera. e Buonasera. ben trovati. Buonasera direttore. Perché abbiamo deciso di iniziare questa eh, stagione di sviluppo e territorio parlando di educazione finanziaria perché ottobre è proprio il mese dell'educazione finanziaria, nato nel 2018, promosso nel 2018 con l'obiettivo di accrescere le conoscenze di base sui temi assicurativi, sui temi previdenziali, di gestione, di programmazione delle risorse economiche, familiari e delle imprese e quindi in questo mese ci sembrava opportuno approfondire questo tema e avviare una collaborazione con la dottoressa biondelli e con il dottor poli proprio per fornire queste pillole di educazione finanziaria ma vorrei partire proprio dal direttore Alessandro Rossi per eh, con lui diciamo, approfondire per quale motivo, Alessandro, a tuo parere è importante affrontare questi temi, parlare di educazione finanziaria. Qual è il senso, qual è il significato? Il senso è che nel nostro paese purtroppo la cultura finanziaria eh, non è molto sviluppata rispetto ad altre eh, realtà avanzate, eh, non solo in Europa. Ed è questa la ragione per la quale è importante... Eh, diffondere dei messaggi positivi rispetto al, all'importanza eh, di, di acquisire una maggiore consapevolezza eh, degli strumenti che sono necessari non solo per gestire i propri risparmi ma anche per gestire nel modo migliore eh, i propri investimenti. Ci ricordiamo tutti anche se sembra eh, trascorso ormai molto tempo eh, gli scandali finanziari che hanno anche investito in maniera drammatica eh, migliaia e migliaia di risparmiatori nel nostro paese non solo con eh, i Tango Bond, i Bond Argentina, i Bond Ciri, i Bond Parmalat eh, quei fatti drammatici eh, ci hanno eh, mostrato eh, le conseguenze eh, altrettanto drammatiche sul risparmio eh, di una scarsa eh, consapevolezza di una scarsa conoscenza appunto del, degli strumenti finanziari e dei rischi che sono eh, strettamente legati naturalmente all'utilizzo eh, degli strumenti finanziari per la gestione del risparmio o degli investimenti. Ed è proprio per questo che proprio in questo periodo, 5, 5 anni fa, era l'ottobre del 2016, ehm, eh, all'interno del nostro settimanale del dorso di economia, eh, insieme a, a, a Giuseppina Biondelli e a Maurizio Poli e insieme all'Università Popolare, eh, decidemmo appunto di iniziare questa rubrica di educazione finanziaria che ha una cadenza eh, quindicinale ogni, ogni, ogni 15 giorni e che ci ha permesso proprio in questo eh, lustro, in questo quinquennio di affrontare tutta una serie di tematiche importanti relative proprio al, al risparmio eh, da questa rubrica poi sono scaturiti anche degli eventi eh, scaturito un, un corso all'interno del piano di studi dell'Università Popolare e attraverso appunto questa, questa rubrica abbiamo cercato proprio di eh, trasmettere alla comunità dei lettori eh, una maggiore consapevolezza rispetto all'importanza di padroneggiare e di valutare e soppesare i rischi di un fai da te che come abbiamo avuto modo di vedere, lo citavo a poc'anzi possono, può avere conseguenze molto molto drammatiche e gravi e noi vogliamo proprio raccogliere il testimone di questa collaborazione avviata da Mondo Padano cinque anni fa per integrare anche con gli strumenti che può mettere a disposizione Cremona 1 proprio dare la possibilità di approfondire questi temi di educazione finanziaria. Allora, dottor Poli, il, eh, peraltro il eh, tema di questo mese di ottobre 2021 è prenditi cura del tuo futuro e quindi c'è proprio questa attenzione particolare è quasi un messaggio personale che si vuole dare a chi ci ascolta e allora in che senso prendersi cura del proprio futuro? Prendersi cura del proprio futuro per seminare oggi e raccogliere domani il nostro slogan è il risparmio di oggi è il pane di domani se mi prendo cura di, del mio interesse, dei miei denari, che non, vede direttore, ci prestiamo cura molto quando compriamo un telefonino, giriamo tanti negozi, eh, questo modello, cosa fa, cosa non fa, perché, perché, e lì ci concentriamo molto. Invece sul mio denaro eh, posso anche affidarlo, come diceva giustamente il eh, dottor Alessandro Rossi il, il discorso del gatto e la volpe che è sempre presente nel, nel, nei meandri del, del, del, dell'internet di una telefonata ci aggiorniamo con una telefonata sul forex non, non è questo la sede per parlarne ma perché non investi in criptovalute quindi il gatto e la volpe dice sempre a Pinocchio metti qua i tuoi denari certo. e nascerà il denaro noi diciamo invece prenditi cura del tuo futuro l'abc della finanza, proprio la BCE e con questi eh, ringraziandovi anche di questa opportunità di comunicare in video, dando la possibilità alle persone di comunicare in maniera semplice, concetti anche complessi. Il nostro intento come educatori finanziari è di rivolgersi alle persone, agli imprenditori, agli artigiani, ai contadini, dargli un segnale semplice, parole semplici. Il nostro messaggio non è rivolto a professori universitari o ai miei consimili che fanno il mio stesso. Eh, lavoro, ma parlare in maniera semplice alle persone e dando queste, come diceva giustamente lei, delle pillole. Certo, questo è infatti il nostro obiettivo e l'obiettivo anche della televisione di Cremona 1 il nostro slogan è la tv di casa tua il nostro obiettivo è proprio quello di entrare in casa di coloro che ci seguono e di portare un'informazione che possa essere utile per le scelte private o per le scelte anche delle aziende, degli imprenditori che ci, seguono, che ci seguono. E lo faremo proprio attraverso queste pillole, pillole che si ripeteranno in ogni puntata di sviluppo e territorio, saranno eh, brevi, però in queste prime due puntate, proprio per introdurre l'argomento, vogliamo invece allargarci, approfondire alcune tematiche in modo più significativo e allora dottoressa Biondelli partiamo questa sera parlando di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 Alessandro, effettivamente ci sono tante imprese del nostro territorio che operano anche in questo modo, e, però a volte è vero, difetta un po' la comunicazione e magari ci sono esempi virtuosi che non sono resi noti. È così, è così sul nostro territorio, come eh, giustamente ricordavi, ci sono moltissime aziende che, hanno, che mostrano una spiccata sensibilità ehm, nei confronti appunto delle tematiche di cui parlava la dottoressa Biondelli che possono essere appunto il sociale eh, il territorio l'aspetto ambientale peraltro eh, lo sviluppo sostenibile no? che è una parola che sempre più eh, di frequente ehm, ricorre eh, sulla bocca di tutti noi e naturalmente anche che è oggetto di attenzione da parte eh, dei media e di chi fa impresa, ma anche della comunità in senso, in senso lato. Eh, il bilancio sociale è un altro no, eh, strumento che le imprese eh, sempre più di, di frequente appunto, abbracciano eh, proprio per trasmettere eh, non solo a coloro che sono direttamente coinvolti dall'attività di impresa, ma all'intera comunità nella quale l'impresa opera, eh, questo tipo di messaggio positivo che fare impresa significa anche avere cura, a proposito del, del titolo di cui parlava appunto il dottor Poli poco, poco fa, avere cura dell'ambiente in senso lato no, che, che ci sta attorno. Però è, è vero, sul fronte della comunicazione probabilmente c'è ancora molto da fare. Certo. E quindi, dottor Poli, ehm, per quale motivo eh, un'educazione finanziaria dedicata a questo tema? Le imprese devono ancora crescere, conoscere queste possibilità? Perché rivolgersi a un consulente finanziario proprio su questa specifica tematica? Allora, l'educatore finanziario accompagna l'imprenditore, accompagna la famiglia in questo percorso di conoscenza. Facendo riferimento a quello che diceva Alessandro Lorossi di Mondopadano o al collega Giusy Biondelli, il mecenatismo di alcune aziende lo fanno già la pubblicazione di un libro il restauro di, della biblioteca la sponsorizzazione fatta per, per una squadra di calcio cioè la comunicazione già questo fatto di essere già presenti e vivi sul territorio già questa è educazione finanziaria già questo è un segnale positivo dobbiamo fare un piccolo step di comunicazione positiva l'educazione finanziaria fatta per l'imprenditore, per i suoi collaboratori e a cascata nelle scuole e nelle famiglie. Quindi con piccoli step il concetto dell'agricoltore che semina, ara, toglie i sassi, toglie i rovi e poi semina, sperando in una buona stagione, però intanto ha seminato e ha fatto quello che doveva fare. Lo stesso concetto riportato, fa un po' sorridere? No, non fa un po' sorridere, perché è questo che porta i frutti per il futuro sia per l'impresa, sia per la famiglia, sia per eh, quanto riguarda i giovani, per pensare e prendersi cura, perché il contadino si prende cura delle sue piante, la stessa cosa dobbiamo fare noi con i nostri risparmi perché mi prenderanno cura di me e sarò un bravo artigiano sarò un bravo imprenditore sarà una brava start up perché posso fare tutte le start up di questo mondo ma se non c'è la cultura di base economica certo. possono fallire quindi dottoressa è un problema culturale e quindi noi siamo qui anche sì. proprio per questo per cercare di far passare è un alcuni messaggi e anche per mh, proprio nel mese dell'educazione dell finanziaria dove si dice prenditi cura del tuo futuro eh, noi Molto spesso parliamo come consulenti, parliamo con imprenditori che devono pensare anche al passaggio generazionale. Ecco, il tema della società Benefit è anche un tema che proietta il progetto di impresa nel futuro. Certo. E questo è importantissimo, perché oggi siamo in una realtà economica dove la sostenibilità sarà anche pure una parola inflazionata, ma è un passaggio obbligato per chi fa in business, per chi fa l'imprenditore. Si tratta di stabilire come attivamente partecipare a questo tipo di processo per andare nel futuro, per proiettare le proprie aziende nel futuro. E sicuramente il ruolo di un consulente che assiste, il ruolo di, di, di un educatore finanziario che assiste l'imprenditore è innanzitutto di capire bene qual è la fase, qual, in che modo si può fare Società Benefit. E poi eh, comunque la Società Benefit non è così in maniera volontaria, ci sono dei passaggi da fare come la modifica dello statuto Ecco, do... magari schematizziamo brevemente proprio eh. quali sono questi passaggi Una volta che l'imprenditore ha stabilito il tema o le iniziative da, da intraprendere per la propria azienda per diventare società benefit chiaramente deve formalizzarlo attraverso la prima cosa in assoluto che è la modifica dello statuto in cui dichiara come azienda obiet... gli obiettivi benefit che vuole raggiungere per appunto beneficio di quella che è la comunità il secondo aspetto è nominare un responsabile dell'impatto, che può essere anche interno o esterno, ma è un responsabile dell'impatto che tiene monitorato quello che è la realizzazione di questi obiettivi attraverso naturalmente l'adozione di un protocollo, e il, che è un terzo passaggio. Il quarto passaggio è quello che una volta l'anno l'azienda, in sede di bilancio, proprio per comunicare, per dare rilevanza e valore a quello che è stato fatto, Redigerà una relazione annuale che viene presentata in sede di bilancio e che rappresenta lo strumento attraverso il quale l'imprenditore o l'azienda o gli imprenditori comunicano in che modo hanno realizzato gli obiettivi, se non li hanno realizzati qual è stata la problematica che hanno vissuto e come intenderanno in futuro risolverla in maniera tale da dare proprio, da condividere quello che è il lavoro che è stato fatto. Quindi è un'organizzazione è un, è un di cui si deve dotare l'imprenditore, certo. oltre l'obiettivo. E su queste tematiche, dottor Polio, a suo parere c'è una maggiore sensibilità in questo periodo, una maggiore apertura da parte degli imprenditori sì. del nostro sì. territorio? Sta cominciando a, a entrare nelle aziende anche la tematica... SG, come viene detta Environment, Giusi, governance, governance e Social, e social. sono tematiche, come diceva prima il direttore Alessandro Rossi, proprie, ma la società benefica, per tornare sì. a bomba, è che porta valore anche al bilancio dell'azienda, cioè questo mio dare al territorio mi riporta valore economico anche perché fondi etici che vogliono investire magari in aziende... Scelgono queste aziende qui per mettere i propri denari, per dare sviluppo. La comunità europea con il PNRR arriveranno dei fondi, ma questi fondi saranno destinati a questo particolare tipo di aziende, a questo tipo particolare di iniziative. Quindi anche un aspetto molto importante per lo sviluppo stesso dell'azienda, certo. quindi capitali per quindi sviluppo dell'azienda e sviluppo del territorio concludendo... anche per stare nel esatto. titolo della trasmissione per stare nel titolo della trasmissione concludendo con quello che avete detto voi due molto importante che ci date un sostegno importantissimo sia dal punto di vista cartaceo in digitale Mondo Padano e la tv sia in streaming e poi sui social prenditi cura del futuro ricordo un'iniziativa che mi ha fatto con Mondo Padano per quanto riguarda la legge del dopo di noi per riguardo a chi nelle famiglie ha un disabile. Quindi certo. prendersi cura del futuro, l'abbiamo già iniziato. Prendersi cura del futuro anche per queste famiglie per pensare al dopo di me. Il dopo di me è per una famiglia, è per un'azienda, per il territorio. Alessandro, avevi, approfittando della presenza dei nostri esperti, un'ultima curiosità su questo tema. Sì, volevo agganciarmi a quello che avevano detto, che aveva detto anche la dottoressa Biondelli, perché eh, ricordava il fatto che la sostenibilità, lo sviluppo sostenibile è oggi più che mai un obbligo normativo, nel senso che la normativa eh, ce lo impone, ma come hanno giustamente detto è anche una straordinaria opportunità di sviluppo economico e di crescita per l'azienda. Eh, ricordo un'espressione che, che mi è rimasta in mente durante un'intervista a Ermite Realacci presidente certo. della fondazione Simbola eh, ha riassunto un po' questo concetto dicendo essere buoni conviene è, è un modo, diciamo così, anche un po' brutale per dire Però, che eh, la sostenibilità è uno, conviene, nel senso è fonte di eh, benessere, di crescita di sviluppo eh, per l'impresa e per il territorio nel quale l'impresa opera. Certo, infatti sono sempre più numerose le imprese che presentano anche un bilancio di sostenibilità accanto a quello ordinario esatto. e civilistico. Bene, io allora innanzitutto vi ringrazio per la vostra partecipazione, grazie, grazie, grazie, al, grazie al direttore Alessandro Rossi, al dottor Poli e alla dottoressa Biondelli, continueremo a parlare di educazione finanziaria come detto già nella prossima puntata di sviluppo e territorio parleremo in modo particolare di previdenza e welfare aziendale e poi continueremo anche nelle puntate successive con delle pillole di educazione finanziaria. Intanto dopo la pubblicità io vi do appuntamento con la seconda parte della nostra trasmissione con il Tg Economia e poi nella terza parte avremo invece l'intervista a Stefano Allegri, Presidente dell'Associazione Industriale di Cremona. A tra poco.